Ben ritrovati con il telegiornale di Arezzo TV, apriamo con la cronaca sindacale perché eh, allo stabilimento Fimer di Terranova Bracciolini oggi è stata una lunga giornata. Prima un incontro al mattino tra eh, un rappresentante del eh, CDA e i sindacati e le istituzioni, poi nel primo pomeriggio un'assemblea con tutti i lavoratori. Sentiamo questo primo servizio.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 cioè, L'affimero, comunque questo stabilimento, è rimasto l'unico in Italia a produrre inverter fotovoltaici e in Europa credo siamo rimasti in due, possono andare tutti, tutti a produrre in, in Cina, in Oriente o comunque non in Europa.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 E allora il tempo è davvero scaduto, così ha detto il eh, delegato consigliere di Eugenio Giani, quindi della regione toscana per lavoro e crisi aziendali, Valerio Fabiani, che ha fissato un'altra scadenza il 5 di maggio. Sentiamo perché nel prossimo servizio. Lei ha detto entro il 5 maggio si trovi una soluzione, perché questa data? Perché noi abbiamo una data fissata dal Tribunale che è il 28 di aprile e quella è la deadline che ha stabilito il Tribunale e che l'azienda è chiamata a rispettare. Siccome è stata palesata diciamo, la possibilità di prendere ulteriori giorni per fare eventuali approfondimenti, noi abbiamo voluto mettere un solco invalicabile che è il 5 maggio su cui l'azienda si è impegnata e noi naturalmente vigileremo affinché questo impegno venga rispettato perché non c'è davvero più tempo a disposizione. Ora, oggi è stato fondamentale ricevere questa rassicurazione sul pagamento degli stipendi però sappiamo bene che ci sono stati problemi nel pagamento dei fornitori, delle aziende dell'indotto e perché questa avvertenza va avanti da troppo tempo e vale la pena ricordare che si tratta di un'azienda che opera in un comparto di grande crescita, interesse dal punto di vista del mercato. Questo paradosso deve essere superato al più presto. L'azienda vi ha detto proprio testualmente che chiederà altri giorni al Tribunale? No, però non ha escluso questa ipotesi e noi, come si dice nel dubbio, abbiamo ritenuto comunque di fissare una data che per noi non può essere superata in nessun modo. Certo, mi sento di esprimere una preoccupazione. Il timore è che prima o poi la vicenda precipiti verso un fallimento e questo naturalmente è l'elemento che desta preoccupazione e che ci spinge appunto a dire diamoci una tempistica certa e facciamo bene ma facciamo anche presto. E siamo alla cronaca controlli nei cantieri, sono sette alla fine le persone denunciate dai carabinieri che sono intervenuti assieme al gruppo forestale del nucleo ispettorato del lavoro. I controlli si sono concentrati ad Arezzo e a Cortona, cinque le persone denunciate ad Arezzo per inottemperanza delle norme di sicurezza, due a Cortona per mancata vigilanza. Torniamo sul caso delle due mamme di Anghiari, lo ricorderete, erano arrivate addirittura fino a al tribunale poi si erano viste negare la maternità dei loro eh, gemelli perché eh, una delle due li aveva eh, partoriti pur essendo stati generati con eh, gli ovociti della compagna appunto non, li, non gli era stata riconosciuta questa maternità e allora avevano iniziato il percorso per richiederne l'adozione. Adesso i servizi sociali hanno detto sì, c'è quindi attesa per l'udienza in tribunale.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 posso dimenticare tanti particolari ma non posso dimenticare quei momenti, quei visi, quelle facce, quei morti, tutto quel sangue, quegli occhi che ti sbarrati nella morte, che ti guardano e non capisci perché, e, Ecco, quelle grida disperate, quelle, quel fumo degli incendi, quelle, quelle donne disperate con tutti i morti accanto, ecco. Questo non lo posso dimenticare. Il dramma dell'eccidio di Civitella in Valdichiana raccontato tra video e parole. Il mio padre non fu ucciso dentro il paese, fuori del paese rastrellamento che fecero fuori, li portarono su al ponte, un ponte lungo la strada e li ammazzarono una quindicina. Di... L'altra guerra è il docufilm che racconta una delle pagine più tristi della storia del territorio aretino, con lo sterminio da parte delle truppe naziste di oltre 200 civili di ogni età. Una cosa che ho capito con questo documentario è che tutti sappiamo che c'è stata la guerra, ma lo capisci davvero quando realmente c'è una persona che l'ha vissuta e, e te lo racconta, è lì che veramente lo capisci, può sembrare una cosa strana, ma in parte è vero. Una ricostruzione storica che fa affidamento anche sulle testimonianze di Ida Balò e dello scrittore Santino Gallorini. È una storia che bisogna ricordarla per l'efferatezza di, di queste azioni tedesche, per cui bisogna che le giovani generazioni sappiano che cosa porta alla guerra, che cosa portano le dittature. Il docufilm è stato proiettato al Cinema Eden all'indomani dell'anniversario della liberazione dell'Italia dal nazifascismo, un'iniziativa che ha visto il coinvolgimento anche degli alunni degli istituti cittadini come occasione per tenere viva la memoria e il ricordo tra le giovani generazioni. È un richiamo alla memoria di quelle che sono state le vicende vicine a noi, perché appunto Civitella, come San Polo, come altre eh, vicissitudini della resistenza sono qualcosa di ancora di tangibile nel nostro territorio e credo che sia importante che i giovani eh, possano sentire questa vicinanza di eh, situazioni e di storie che si sono verificate proprio qui. Credo che sia fondamentale eh, allacciare la realtà, la vicinanza delle, delle cose con la, con la storia, con i valori, altrimenti si perdono nel tempo. E proprio i parenti delle vittime hanno tempo fino al fine di giugno per presentare una richiesta di risarcimento. Per farlo ovviamente c'è bisogno di assistenza legale e la messa a disposizione un'associazione del territorio. Sentiamo. Un servizio di assistenza e consulenza legale per il ristoro dei danni subiti dalle vittime del regime nazista. Ad averlo attivato è la sezione di Arezzo dell'Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra, che facendo affidamento sulla collaborazione con l'avvocato Luca Testa, sarà a disposizione dei cittadini per effettuare le richieste di disarcimento per i crimini commessi dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1 settembre 1939 e l'8 maggio 1945. Il governo di prima... Eh, ha messo una cifra di 55 milioni per ristorare, per ristoro a tutti coloro che sono stati danneggiati. Le vittime civili o i loro eredi potranno avere accesso ad un fondo istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze a condizione di presentare la domanda entro mercoledì 28 giugno. Tutti coloro che eh, intendono eh, fare questo eh, attivarsi per fare questo ristoro, eh, possono venire alla nostra associazione e che noi poi li inviamo allo eh, studio dell'Avvocato. Un'importante donazione questa mattina presso l'ospedale del Casentino che renderà le colonscopie, un esame indubbiamente insomma, piuttosto fastidioso, più confortevoli grazie appunto a questo macchinario, un dispositivo che permetterà ai medici di lavorare meglio proprio nella prevenzione dei tumori del colon retto. La strumentazione è stata donata dal Comitato Casentinese per la lotta contro i tumori e per la vita alla endoscopia digestiva dell'ospedale di Bibbia. Piena. Eh, avere a disposizione questa apparecchiatura, affermano i medici, migliora la qualità dell'esame diagnostico e terapeutico. Sono circa 1.600 gli esami che vengono eseguiti all'anno appunto nell'ospedale casentinese. Rimaniamo in tema sanitario perché a distanza di oltre tre anni da quel marzo 2020 che tutti ricordiamo presto potremmo dire addio alle mascherine. Verso radio alle mascherine, anche negli ospedali e nelle RSA, potrebbe essere infatti il 30 aprile l'ultimo giorno in cui si potrà accedere alle strutture sanitarie soltanto con un dispositivo di protezione sul volto. Il dispositivo di protezione anti-covid, diventato ormai il simbolo della pandemia, potrebbe invece restare obbligatorio nei reparti con pazienti fragili e in quelli di cure intensive. Un pomeriggio di prevenzione, informazione e screening sulle infezioni sessualmente trasmissibili è stato promosso dal Comitato Arcighei di Arezzo in collaborazione con i medici delle malattie infettive. È in programma per sabato 29 aprile tra le 15 e le 18 presso la sede dell'Arci di Arezzo in via Montanara 22. Sarà possibile sottoporsi in forma assolutamente anonima e gratuita ai test rapidi per HIV e sifilide che in pochi minuti, grazie ad una sola goccia di sangue, permettono di rilevare la presenza di anticorpi. Sarà anche possibile ricevere informazioni o prenotare il vaccino contro il cosiddetto vaiolo delle scimmie e conoscere le ultime novità sulle profilassi preesposizione, oltre che ricevere counseling su tutto ciò che riguarda la salute e il benessere della sfera sessuale. Siamo adesso invece a parlare delle iniziative, in questo caso per il ponte del primo di maggio, perché a Cortona la fiera del fiore e del rame raddoppiano.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 Raduno dei bersaglieri a San Giovanni Valdarno, inaugurazione del monumento al bersagliere. Sono due i giorni di eventi, sabato 29 e domenica 30 aprile, che saranno ospitati appunto a San Giovanni Valdarno. Sarà un momento importante per tutta la comunità sangiovannese, ricorda il sindaco Valentina Vadi, sono soddisfatta e orgogliosa che anche il nostro comune avrà appunto un monumento dedicato al bersagliere in un luogo simbolicamente legato a Piero Sanzoni. Saranno due giorni di manifestazioni ed eventi che culmineranno proprio con l'inaugurazione. Domenica mattina 30 aprile a cui, dice il sindaco, invito a presenziare tutta la cittadinanza. E il 30 di aprile invece in Piazza Grande tornerà l'edizione 2023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 come dire, il creatore originale di, di questo progetto, le cose un po' si complicano ma vedremo di renderle meno complicate, più semplici. E proprio la concomitanza con foto antiquaria aveva fatto eh, dire no al comune di Arezzo a Piazza Grande come location per i festeggiamenti della promozione in serie C dell'Arezzo. Il comune ha trovato nelle scorse ore, in accordo ovviamente con la società Amaranto, un'alternativa ovvero Piazza della Libertà, la piazza che sostanzialmente divide i due palazzi degli enti pubblici aretini, quindi Palazzo, Palazzo Cavallo per il Comune e il Palazzo della Provincia di Arezzo. L'accordo è stato ufficializzato proprio nel tardo pomeriggio di oggi. Prima dei festeggiamenti, calciatori, staff e dirigenza saranno ricevuti nella sala del Consiglio Comunale, dove l'amministrazione consegnerà loro un, una targa a ricordo insomma, per celebrare questo successo. Ed infine chiudiamo con una notizia che invece riguarda l'Olmo Ponte, dovevano essere 24 le formazioni... Ai nastri di partenza dell'Arezion Cup, il torneo di calcio giovanile appunto organizzato dall'Olmo Ponte, ma visto l'alto numero di adesioni, il passaggio a 32 è stato naturale. Il tutto grazie alla collaborazione con l'Arezzo Football Academy che presterà i suoi campi all'Olmo Ponte. L'appuntamento è nel secondo fine settimana di giugno dal 9 all'11. L'Olmo Ponte ha deciso però di raddoppiare non solo le partecipanti ma anche il numero dei tornei dal 27 al 28 maggio Arezzo ospiterà il torneo Città di Arezzo, si svolgerà sulla base di sei eh, gironi di tre formazioni ciascuno con la partecipazione di otto club professionistici under 11 e 10 invece dilettantistici under 12. L'Arezion Cup non sarà soltanto un evento di sport perché la società riproporrà anche l'appuntamento con il premio Arezzo, la terra dei grandi, che vedrà la consegna dei riconoscimenti quest'anno al primario Massimo Resti, direttore dell'azienda ospedaliera Meyer, alla giornalista Sara Benci, a Daniele Bennati, il CT della selezione azzurra di ciclismo, agli avanzi di Balera e a Guglielmo Manzo, presidente dell'Arezzo, proprio per festeggiare il ritorno del cavallino in serie C. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto e arrivederci.